Il docente Manly P. Hall era un maestro in tutti gli aspetti dello sviluppo mentale e spirituale. La nostra vita scorre all'interno della struttura del tempo. Quando si tratta di padronanza di sé e di autosviluppo, fare il miglior uso possibile del tempo diventa una questione cruciale. Il maestro studioso dell'occulto Manley P. Hall condivide la sua brillante intuizione sull'argomento con questa conferenza, «Fare il miglior uso possibile del tempo». Grazie mille se siete rimasti interessati, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like di supporto e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Tradotto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Suppongo che il tempo sia la dimensione più straordinaria in cui viviamo. Durante le nostre esperienze quotidiane in questo mondo, il tempo svanisce nell'eternità e al di là della vita che viviamo ora ci saranno solo incarnazioni occasionali all'interno delle dimensioni temporali, ma queste possono diventare molto importanti e necessarie per la parte del piano universale a cui apparteniamo. L'essere umano ha responsabilità e il tempo misura opportunità. Tutte le opportunità che ci vengono incontro in questa vita arrivano entro schemi temporali, ma ogni opportunità ha la sua responsabilità. Il quadro completo di un'incarnazione è un'opportunità con responsabilità, siamo qui per uno scopo, non siamo nati semplicemente per girovagare nel caos per alcuni anni e scomparire. C'è un motivo per cui siamo qui. La maggior parte delle persone non è consapevole di questo motivo e quindi è costantemente in conflitto con il piano a cui appartiene e di cui fanno parte. Quindi è doveroso e importante per noi il riconoscere che questa vita è un'opportunità con il cartellino del prezzo attaccato. Siamo qui per crescere. Ora, per la maggior parte delle persone, la crescita suona piuttosto sgradevole. Siamo inclini a pensare alla crescita come un problema di oneri e di doveri e frustrazioni. Per molte persone, questa intera vita mortale è una frustrazione. Non vedono alcuna ragione per la propria esistenza e nessuna giustizia per quello che succede a loro. Queste persone si rendono la vita molto difficile e contribuiscono alle disgrazie degli altri. È più saggio rendersi conto che ogni volta che veniamo in questo mondo, veniamo per imparare, veniamo per crescere e comprendere, e soprattutto per spiegare i potenziali interni della nostra natura. Non abbiamo una reale idea di ciò che è racchiuso dentro di noi. Sappiamo che ogni tanto, un genio nasce ed è ricordato dagli altri come una persona di superbi talenti o abilità. Ma se guarda il mondo interno, con 4 miliardi e mezzo di persone, Arriverai finalmente alla realizzazione che il potenziale umano è illimitato. Non solo abbiamo un potere speciale in noi stessi, ma condividiamo il potere di tutti gli altri esseri viventi. Quindi non c'è limita al dispiegamento di noi stessi se vogliamo fare un progetto di crescita. Più probabilmente facciamo un progetto di lamentarci e crescere in questo mondo, nelle condizioni presenti, sembra che di per sé essere un giusto motivo di reclamo. I poteri che amministrano la nostra società materiale non sono consapevoli né del proprio destino né dello scopo di qualsiasi altra cosa. Vivono all'interno di un concetto molto ristretto di esistenza materiale. Il mondo come oggi misura le persone in termini di tempo assegnato a 5 dollari l'ora, a 50 dollari l'ora o a 1000 dollari l'ora. Lavoriamo secondo schemi temporali. Quando non possiamo più adempiere a quei lavori andiamo in pensione e poi per un po' godiamo o soffriamo della provvidenza sociale. In realtà, il tipo individuale va alla deriva attraverso questo mondo. Lavora come deve, crea debiti che deve pagare, cresce una famiglia che deve educare ed è legato a modelli di abilità specializzate con le quali rimarrà per tutta la vita. Lavorerà così tante ore per giorno. Si lamenterà in gran parte del fatto che le sue capacità non vengono riconosciute, che non è apprezzato e molto spesso nel circolo familiare che non è capito. Tutte queste situazioni costituiscono le pressioni del vivere. Per sfuggire a queste pressioni ha sviluppato alcune attitudini collaterali. Probabilmente la più importante in questo momento è la capacità di stare seduto per ore davanti a un televisore. Chiunque sia in grado di farlo ha davvero una quantità tremenda di qualcosa, ma non è intelligenza. In realtà abbiamo scappatoie. Scappiamo dai problemi della vita vedendone le imitazioni e repliche a livello di intrattenimento. Seguiamo gli sport, cerchiamo di stare al passo con le notizie, ma ci rendono piuttosto perplessi e alla fine della giornata cadiamo a letto e aspettiamo che il tempo passi per poter iniziare un altro giorno, esattamente uguale. Adesso, se questo fosse il vero motivo della vita, ci sarebbe una ragione abbondante per sospettare che il materialista abbia ragione. Non c'è uno scopo in nulla ma in realtà il materialista non è in grado di dimostrare il suo punto perché sta parlando di qualcosa che è vivo. Sta parlando di un essere che ha in sé una vasta diversità di capacità, abilità, di atteggiamenti. Un essere capace di educazione, capace di realizzarsi in molti campi, forse un potenziale musicista o artista. Non sappiamo cosa ci sia in questo essere, ma sappiamo che è arrivato qui, che è in parte sviluppato, che ha alcune capacità e molte debolezze che sembrano andare da nessuna parte, ma si sta muovendo per sempre lungo la strada del tempo. Il tempo è la misura della sua durata in questa dimensione dell'esistenza. Alcune persone sospettano che ci sia un vero scopo per la vita e che per una causa o per l'altra questo scopo viene frustrato ogni giorno. Diventa anche ovvio che molte persone che avrebbero potuto avere uno scopo valido siano state frustrate dalle circostanze e costrette a unirsi agli altri in un'esistenza relativamente insignificante. Rendendosi conto di queste cose, sembra che coloro che desiderano davvero dimostrare che la vita è significativa debbano impadronirsi delle proprie capacità, attenersi alla propria natura e cercare di liberare o sviluppare talenti, abilità e dimensioni di coscienza che arricchiranno le loro vite. I problemi vengono regolarmente per una ragione principale, perché devono essere risolti. E la risoluzione di un problema è il modo in cui l'interno dell'essere umano viene rilasciato alla manifestazione. Se non ci fossero problemi, probabilmente ci indurremo in una condizione di inerzia perpetua. Siamo costretti ad affrontare circostanze, siamo costretti a escogitare modi per raggiungere una certa misura di comfort o sicurezza. Siamo costantemente sfidati a crescere e le ricompense della vita sono in gran parte riservate a coloro che sono cresciuti in un modo o nell'altro. A volte sono solo crescite economiche o inabilità, ma hanno la loro ricompensa e una vita ben vissuta ha una grande ricompensa se riusciamo a raggiungere questo livello di intuizione. Assumiamo per un momento che l'essere umano abbia davvero quattro livelli di realizzazione aperti a lui. Non è solo una creatura, è un composto ha dentro di sé un numero di elementi di potenzialità non identificati, ma identificabili. L'essere umano è prima di tutto, nella nostra comprensione, una creatura fisica, ha un corpo. Ora, il corpo stesso è un mistero che non è mai stato risolto. Ci lavoriamo continuamente, lo studiamo continuamente, ma ancora non lo capiamo. Ma stiamo gradualmente realizzando qualcosa di importante, e cioè che questo corpo, questo corpo fisico, ha leggi e regole proprie, e se infrangiamo le regole delle necessità fisiche della vita, veniamo castigati in modo appropriato. Il corpo ha leggi, ha esistenze e requisiti e ha anche una certa tendenza a considerare se stesso come il figlio più piccolo di qualcos'altro. Il corpo è un bambino piccolo nella famiglia in cui la mente e il cuore sono i genitori. Ogni corpo guarda al proprio padrone per sicurezza per la salute e per il mantenimento delle varie funzioni e facoltà e poteri che attraverso di essa si manifestano. Quindi la nostra prima considerazione è la responsabilità dell'organismo. Una responsabilità che ci viene data quando nasciamo. Questa responsabilità che ci dice una cosa molto semplice, una verità. Prenditi cura del corpo e sarà pronto per curarsi. Abusalo e lo perderai. Ora, molte persone non pensano bene alle cause ed effetti con il risultato che abbiamo un gran numero di persone ogni giorno che stanno commettendo un suicidio involontario. Stanno violando costantemente, non consapevolmente e intenzionalmente, le leggi del corpo. Tra questi ovviamente sono gli alcolisti, i tossicodipendenti e coloro che dissipano in vario modo la salute di cui sono stati naturalmente dotati. Quindi l'individuo, con un corpo di cui ne è responsabile, deve imparare a disciplinare i suoi rapporti con quel corpo. Può farlo da bambino mentre cresce sotto la sua propria cura. Quindi tutti i bambini richiedono una certa quantità di disciplina ed è necessario che lui disciplini il corpo normalmente. Probabilmente il corpo si autodisciplina piuttosto bene, ma posto in un ambiente falso e circondato da tentazioni con cui non hanno familiarità, il corpo si mette in difficoltà. Quindi noi dobbiamo sviluppare fattori nutritivi, dobbiamo tenere contro della costituzione del nostro corpo secondo regole di salute. Dobbiamo quindi esercitare un certo controllo sul soddisfacimento degli appetiti corporei, dobbiamo prenderci cura del lato robusto e della sua efficienza fisica, dobbiamo nutrirlo adeguatamente, dobbiamo proteggerlo in tutti i modi possibili da emergenze, incidenti e disastri. Uno dei problemi che abbiamo con il corpo oggi, ovviamente, è l'alimentazione. Il fattore nutritivo per il corpo, ovviamente, è quasi interamente chimico. L'alimentazione a che fare con l'assunzione del cibo adeguato al corpo. Questo di per sé, d'altronde, è un procedimento complicato perché opinioni sull'argomento dell'alimentazione è numerosa e diversificata. Probabilmente a lungo termine la maggior parte delle persone dovrà aver lavorato a tentativi ed errori fino a trovare ciò che è buono per loro. Ma una cosa è ovvia, e cioè che ci sono cibi spazzatura e questi cibi spazzatura sono per la maggior parte del tipo che ci piace di più. Abbiamo avuto una lunga esperienza nel goderci i piaceri della tavola e non ci piace essere frustrati in una sorta di dieta che fa sembrare di vivere di fieno appena falciato la maggior parte del tempo. Questo è dovuto al controllo, ma ovviamente il cibo spazzatura è un problema con il corpo e dobbiamo gradualmente svegliarci all'importanza di doverlo mantenere adeguatamente nutrito. Questa è una delle pratiche che dobbiamo fare nel tempo sognatoci. Se vogliamo essere il più sano possibile attraverso gli anni di vita, dobbiamo disciplinarci nel controllo degli aspetti fisici. Ora, il livello successivo, al di sopra di questo, il quale consideriamo costantemente, è la vita emotiva dell'individuo. La vita emotiva è la vita dell'arte, musica, affetto, amicizie e le relazioni più intime e gentili della vita. La vita emotiva si realizza attraverso l'espressione di varie elevate qualità morali ed emotive. Si esprime attraverso l'amore, l'amore si esprime attraverso il servizio e la compassione, ma la natura emotiva deve essere addestrata in modo altrettanto giusto, sicuramente come il fisico, quegli stimoli forzati per le emozioni che creano solo tensione e stress, come i cibi spazzatura, in relazione al corpo fisico. Le emozioni devono essere alimentate con un tipo di alimentazione adeguata. Le emozioni dell'individuo dovrebbero essere espresse adeguatamente sotto disciplina. Queste emozioni dovrebbero essere centrate sulla creatività, comprensione, simpatia, compassione e servizio. Ogni individuo dovrebbe avere qualche espressione emotiva di ciò che si ritiene bello. Ogni tanto troviamo qualcuno che è riuscito a vivere l'intera durata della vita praticamente senza reazioni emotive hanno incontrato pochissimi amici e loro perdono quelli che avevano. Loro vivono da soli anche se sono in casa con altri, non hanno alcuna reazione alle gioie semplici o alle bellezze o alle intuizioni della vita. Si divertono molto poco considerando l'umorismo e la gioia come fattori emotivi. Quell'individuo che ritiene che la bella vita sia la vita che è disperata, miserabile, introversa e separata dalla società, sta commettendo un grave errore. L'effettiva soppressione dell'apprezzamento dell'uomo per la bellezza è disperatamente distruttivo. Quell'individuo che non ha un calore dentro di sé senza una naturale gentilezza non si rende conto dell'importanza di frenare le cattive parole perché feriscono. L'individuo con le proprie emozioni normali non vuole ferire nessun essere vivente. C'è simpatia, c'è compassione, c'è dimenticanza di sé e c'è libertà da questo tremendo egocentrismo in cui l'individuo pensa solo a se stesso. Così le emozioni richiamano la nostra attenzione e richiedono riconoscimento. Ora, per utilizzare queste emozioni nella vita quotidiana, richiede molto meno tempo che negare loro l'espressione. Le semplici emozioni delle relazioni umane sono proprie e adeguate al bisogno dell'individuo, ma dove arrivano troppe critiche, dove c'è troppa ambizione personale, dove c'è invidia o gelosia o dove l'individuo semplicemente non è in grado di perdonare i torti o superare le piccole difficoltà lì dove sorgono la natura emotiva e in difficoltà questo problema può estendersi lungo tutto il percorso della vita può succedere nella prima infanzia e continuare fino a quando non cadiamo nella tomba quindi L'apparenza di queste tendenze dovrebbe essere riconosciuta come una delle cose che siamo qui per superare la trasmutazione e la vergogna. Se vogliamo sapere perché siamo qui, la prima cosa che possiamo imparare è essere in grado di controllare adeguatamente il corpo stesso in cui abitiamo. La seconda cosa che siamo qui per fare è controllare, dirigere e razionalizzare la vita emotiva per rendere bella. Non costa di più essere gentili di quanto costi essere critici. Anzi, quantomeno la gentilezza ha molte ricompense, le critiche hanno numerose sanzioni. Quindi dobbiamo andare al lavoro e renderci conto che una delle cose che siamo qui per fare è chiarire, purificare e reindirizzare le nostre risorse emotive, in modo che in ogni caso l'emozione venga gestita in modo costruttivo e in modo sano. Oggigiorno, un pericolo ovviamente, è l'intrattenimento moderno. L'intrattenimento moderno sembra essere basato sul capovolgere la vita emotiva. Ci fa sviluppare tutti i tipi di paure e ansie. L'individuo che legge il giornale può avere un crollo completo leggendo delle difficoltà, del debito e disastri che la società sviluppa. Anche sviluppa odio per le persone di cui non sa nulla o accetta con gioia qualcuno che è un mascalzone nato. Non conosce la differenza. Ma una cosa è certa, si sta punendo ogni volta che soddisfa la tendenza alla morbosità che si sta sviluppando in così tante persone. Oggi, se vuoi accendere la televisione, dovresti guardare qualcosa che sia costruttivo e se non c'è qualcosa di costruttivo, spegnila e leggi un buon libro. Il problema di cercare di intrattenere il tuo cammino lungo il percorso della vita in modo che migliaia di ore di opportunità vengano sprecate davanti a una scatola questo non è il compimento della vita per cui siamo stati creati né l'uso corretto del tempo che abbiamo a disposizione quindi le emozioni cercano il bello cercano di creare arte in ogni campo della vita nell'abbigliamento nell'arredamento di una casa nella selezione di ampliamenti nella costruzione di strutture pubbliche ovunque la bellezza è una dimensione importante è un ingrediente tremendamente potente anche se intangibile nella sua composizione quindi ovunque possiamo, e in ogni modo possibile, dovremmo vivere magnificamente, semplicemente. La più bella di tutte le cose è semplice, ma con dignità, con gentilezza interna della vita, in modo che tutta la sua relazione abbia una certa gentilezza, come direbbe Emerson, una condizione in cui facciamo tutto con gentilezza, e cerchiamo in ogni modo di evitare il vivace, o il critico, o, o ciò che è simmetrico. Se riusciamo a fare un diagramma delle nostre vite emotive, in alcuni casi quei diagrammi sono notevoli in ogni senso della parola. Avrebbero ogni forma che puoi pensare, di ogni colore che puoi immaginare e che no, con ogni sproporzione in cui possiamo eventualmente essere combinati, ma gradualmente queste cose possono essere raddrizzate, fino a quando lo sviluppo dell'amore naturale per il bello diventa la parte maggiormente importante della nostra vita. In questo mondo siamo qui per svelare non solo le capacità della vita, ma anche la gentilezza della vita. Siamo qui per ottenere intuizioni e apprezzamenti su cose che non sono commerciali o non limitate all'interno del modello commerciale della nostra esperienza quotidiana.